che ricevo costantemente richieste da parte di aziende e le richieste sono superiori alle, eh, alle persone che, che abbiamo disponibili per cui diciamo se uno vuole, vuole fare questa scelta nell'ottica di avere non solo di avere una cosa che gli interessa eh, fare ma anche eh, nell'ottica poi di prospettiva di lavoro sicuramente è una scelta vincente. Eh, quale opportunità offre? Eh, le opportunità lavorative sono molto vaste eh, perché le competenze che vengono date nell'ingegneria e nella matematica eh, riguardano vari aspetti. Eh, per l'ingegneria, quelli che sono gli aspetti di ingegneria dell'informazione, cioè l'elettronica, le comunicazioni, eh, l'informatica, l'automazione e la gestione aziendale. E dall'altra parte c'è la matematica, e la connotazione che abbiamo qui a Siena è, è di matematica applicata, quindi matematica. Eh, a sbocco eh, di applicazioni. Giusto per darvi un quadro di quali sono eh, le eh, opportunità lavorative, eh, qui trovate eh, un diagramma, diciamo, in cui sono state messe delle parole chiave eh, di cosa un ingegnere o un matematico può fare e dove, come vedete, dove la collocazione è abbastanza trasversale, che sparta l'industria, piccole e medie imprese, sono in realtà principali in Italia libera professione, scuola, università eh, e anche pubblica amministrazione. I nostri studenti sono tutti collocati a un anno massimo dalla da, da laurea, intendo buona parte. Eh, le, il tipo di attività che vengono fatte riguardano progettazione, risoluzione, sono diciamo, le caratteristiche principali che vengono date in questi corsi con pre, pretta costruzione di una figura ingegneristica e matematica, quindi la capacità di risolvere problemi, la capacità di modellare problemi e ambienti, la capacità anche di gestire cose o persone, eh, gestire processi e, e anche di insegnare, chiaramente. Eh, ecco, per dare un'idea, chiaramente per capire cosa, qual è la peculiarità di Siena, uno deve guardare non solo il percorso che c'è, è quello che uno intraprende, diciamo, all'inizio università, cioè la laurea triennale, ma anche guardare cosa c'è come offerta nelle lauree magistrali, perché sono quelle, eh, i contenuti delle lauree magistrali sono quelle che differenziano un po' più le università in Italia. E allora se andate a vedere poi velocemente l'elenco, le le le le eh, qua ehm, una laurea magistrale, per esempio in artificial intelligence, automation engineering, eh, la, la robotica e l'intelligenza artificiale, un po' lo sentite tutte le serie al telegiornale, sono... Eh, due settori molto caldi in questo periodo in cui ci sono innovazioni tanto che si parla eh, di una nuova rivoluzione un industriale eh, nell'ambito eh, del, eh, della società. E chiaramente a Siena c'è una forte competenza sia nell'automazione che nell'intelligenza, eh, tanto che ha portato appunto, alla creazione di una laurea magistrale eh, focalizzata su questi temi. Eh, Dall'altra parte eh, l'elettronica e le telecomunicazioni sono due altri settori di altissima importanza ad oggi, pensate alle telecomunicazioni, eh, alla rete internet, eh, alla trasmissione digitale e eh, l'elettronica, poi la base di tutti i dispositivi che ormai uno usa e anche qui abbiamo il corso di l'area magistrale in elettronica e telecomunicazioni eh, che eh, appunto vi dà eh, la possibilità di acquisire competenze un po' nei settori eh, che vedete eh, rappresentati in questa slide. L'altro aspetto, viceversa, peculiare di Siena è eh, l'engine management, quindi la gestione aziendale dal punto di vista ingegneristico, e quindi eh, una formazione eh, che porta a avere competenze eh, nell'ottimizzazione dei processi, nell'ottimizzazione della produzione e eh, nella gestione dei servizi eh, in varie che possono essere applicate variali a varie realtà tap tipo le aziende sanitarie, eh, nella sanità ora vedete è un tema caldo vista la pandemia eh, riuscire a ottimizzare ospedali, posti lette e così via per esempio è un problema eh, importante. Infine eh, la matematica eh, che ha una connotazione appunto come dicevo applicata, soprattutto legata alla modellazione di sistemi complessi, un'altra keyword che è abbastanza attuale, è quella della data science questo perché ormai attraverso la rete, attraverso la raccolta dati, sono disponibili talmente tanti dati che eh, una persona non riuscirebbe a analizzarli e quindi stanno acquisendo sempre più importanza le tecnologie eh, e i metodi che permettono l'analisi automatica dei dati. Allora, per chiudere, vi faccio, perché non volevo essere, volevo essere molto breve, eh, quali sono i corsi di studio eh, nella nostra offerta formativa? Laurea trennale, eh, ingegneria gestionale, appunto, più orientata alla gestione eh, ingegneristica aziendale, eh, matematica, ingegneria informatica e informazione, che è un corso all'interno del quale sono presenti quattro curriculum che, che, che permettono di eh, approfondire poi le quattro tematiche principali, elettronica, sistemi automazioni, sistemi informatici e eh, telecomunicazioni. E eh, queste lauree permettono l'accesso alle lauree magistrali eh, biennali eh, successive che sono offerte in inglese, eh, quindi noi abbiamo... Eh, adottato, insomma, fatta questa scelta perché ha aperto parecchio il, eh, il respiro, insomma queste lauree, non, eh, non so, si iscrivono anche studenti un po' da tutto il mondo ehm, che sono appunto eh, queste lauree una un di sblocco delle lauree finali, quindi eh, Engineering Management per Ingegneria Gestionale, Applied Mathematics per Matematica, Artificial Intelligence Automation Engineering e l'Auto Magistrale in Electronics Communication Engineering per Ingegneria Informatica dell'Informazione, anche se eh, è possibile comunque eh, fare un cross, eh, un cross per, un percorso cross nel senso che eh, abbiamo studenti che se frequentano la laurea in ingegneria gestionale poi per esempio decidono di iscriversi artificial Intelligence Automation Engineering perché per esempio tutte e tre le lauree danno comunque competenze eh, di base che sono sufficienti a iscriversi a una delle nostre magistrali infine giusto per completare il quadro eh, il terzo livello di istruzione è quella del dottorato di ricerca e noi a Siena, sei sede a Siena, abbiamo un dottorato in Information Engineering and Science. Eh, ecco, l'altra cosa fondamentale dell'università, lo vedrete con queste tre lezioni magistrali, è che l'università è un, un ente che non solo è deputato alla formazione ma anche alla ricerca e questo è fondamentale per tutti i professori, noi professori dell'università, eh, non solo insegniamo, ma facciamo ricerca e quindi abbiamo modo di trasferire alle nuove generazioni eh, non cose che stanno tutte nei libri, ma anche cose nuove che facciamo eh, noi stessi, e qui c'è un quadro appunto delle, delle aree principali di ricerca, quindi aree che riguardano la matematica eh, sotto diversi aspetti, eh, la computer science, quindi i eh, settori dell'ingegneria informatica. Sistemi di controllo eh, e eh, le telecomunicazioni, l'elettronica, l'elettromagnetismo e eh, l'ingegneria elettrica. Eh, ecco, una cosa importante nella valutazione anche dell'università è, è, soprattutto queste tecnologiche sono i rapporti che hanno con il mondo del lavoro. Ecco, il nostro dipartimento ha, eh, questo forse lo rende un po' più quadro, chiaro, eh, una serie di collaborazioni con molte aziende attraverso... Eh, sia la didattica, contatti con la didattica, e tirocini, sia eh, attraverso collaborazioni eh, come contratti o progetti di ricerca. Eh, quindi, io appunto concludo qua, è stato giusto un carrellato molto veloce. Avete però riferimenti, se siete interessati ai siti dell'orientamento, che poi vi danno i dettagli eh, principali sulle nostre corsi di studio. E, eh, e sulla nostra sede purtroppo ora siamo in, in teleconferenza però se vi capita se siete interessati vi invito a visitarla perché la sede è molto bella insomma è, è nuova insomma, quindi è, è con laboratori con aule attrezzate insomma, è una serie di servizi eh, come tutta l'Università di Siena insomma, per, per gli studenti ecco eh, io oh, concludo qua eh, tolgo anche la condivisione dello schermo e niente eh, Ginetta io lascerei la parola ai colleghi eh, che hanno modo appunto di dare quest'idea eh, su, eh, su tematiche insomma, che insomma sono abbastanza all'avanguardia e che vengono affrontate nei nostri corsi di studio Ma se abbiamo a questo punto Stefano Melacci Ecco, io io vi saluto perché purtroppo ho un altro impegno, più, grazie devo, devo, devo andare a. Ok, grazie, saluto a tutti ma... e bocca no, al lupo per il proseguimento degli studi. Grazie. Bene. Allora, io condividerei a questo punto il mio di schermo. Se... Oh, qua. Mi sentite? Sì, sì. Ok. Pensiamo. Allora dunque, intanto che, che apro tutto eh, in modalità. Ok, full screen, io mi presento un attimo velocemente. Eh, mi, mi confermate che vedete la, la slide solo per essere sicuri che tutto sia. Vediamo. Va bene. Sì. Perfetto, perfetto, grazie. Eh, dunque, io eh, sono appunto Stefano Melacci, sono un professore associato di, del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche. Eh, mi occupo come attività di ricerca di una di questi lavori in una delle aree che ha introdotto poco fa il professor Maggini in particolare quella che ha a che fare con l'intelligenza artificiale e all'interno di questo grande ombrello dell'intelligenza artificiale vorrei parlarvi di ciò che vedete adesso nello schermo quindi di reti neurali eh, in particolare con strizzando l'occhio a uno scenario concreto che spero possa un po' stuzzicare la vostra eh, curiosità che il nostro smartphone diventa capace di imparare. Allora, ehm, perché questa, questa scelta? Perché ovviamente se chiedessi a facessi una statistica con tutti voi che, che, che mi state ascoltando, vi chiedessi quanti di voi hanno uno smartphone, non, non credo che vi verrebbe fuori una, una statistica, come dire, misera. Penso che la maggior parte di voi ad oggi abbia uno smartphone, o comunque sia venuto a contatto con uno smartphone, al punto che, questi dispositivi fanno parte integrante della, della nostra vita, nel bene o nel male. Eh, però diciamo che ormai è diventato piuttosto naturale avere in mano un dispositivo che essendo smart ha una serie di caratteristiche multimediali molto, molto interessanti. Ora, eh, come dire, il, ai miei tempi i primi cellulari, vedete i capelli bianchi, ma, eh, avevano il solo scopo di, di riuscire a telefonare, al massimo inviare un sms, Telefonare era lo scopo principale di un, di un dispositivo mobile eh, dedicato alla telefonia, appunto. Eh, adesso, quando parliamo di smartphone, invece, il, la, la capacità che hanno inevitabilmente di continuare a poter telefonare è diventato soltanto uno dei modi di utilizzarli, forse neanche quello più, eh, più comune. Eh, di fatto, noi usiamo il nostro smartphone per scambiare una grossa quantità di informazioni, dico scambiare, perché sia sono informazioni che noi diamo allo smartphone, sia cose che, che, otteniamo, che otteniamo indietro. A che cosa, a che cosa mi riferisco? Eh, pensiamo ad esempio a quando inviamo un messaggio vocale ad un amico, eh, quando inviamo un video ad un amico, quando registriamo un video usando la, la, la telecamera del nostro smartphone. Eh, sono tutte informazioni che noi diamo al nostro smartphone, l'informazione che acquisisce con la sua telecamera, l'informazione che acquisisce con con il microfono, ma anche le informazioni sulla posizione, su rotazioni, su accelerazioni, insomma, ci sono tante diverse categorie di informazioni, diverse tipologie di informazioni che noi forniamo al nostro smartphone e lui a sua volta fornisce a noi delle informazioni sotto forma di audio, video, vibrazione, eccetera, eccetera. Eh, non solo questo. Eh, il nostro smartphone è in grado di memorizzare dei dati, insomma, se voi scattate una foto o registrate un video, questo di fatto viene memorizzato all'interno del, del vostro smartphone, non vi dico niente che non sapete già è ben meglio di me. Potete anche scambiare i dati verso la rete, quindi vedete che c'è un flusso di informazioni multimediali molto, molto denso, anche eterogeneo per, per tipologia, che però caratterizza la nostra vita quotidiana. Ora, eh, pensiamo però, facciamo un passo un pochettino più, più dettagliato all'interno di questo smartphone eh, Se voi immaginate di, di, di aprirlo, virtualmente ora non no lo dovete fare eh, Di aprire il vostro smartphone o di aprire un portatile, un computer portatile O un computer anche di quelli desktop, che magari avete sul tavolo a casa O anche un tablet All'interno troverete una vasta gamma di, di componenti elettronici Che come dire, hanno dimensioni diverse, eccetera, però eh, hanno una struttura analoga al variare dei dispositivi. Eh, ora, questo significa che in qualche modo tutto ciò che ho elencato, smartphone, tablet, computer di vario tipo, condividono un'organizzazione interna che è essenzialmente analoga. Perché vi dico questo? Perché di fatto quello che il nostro smartphone è in grado di fare quando esce dalla fabbrica, come il vostro computer, come un tablet, è una cosa sola, dal eh, punto di vista più, più elementare. Sa fare dei calcoli. E lo sa fare in maniera molto rapida, lui è costruito per fare questo. Ora qui vedete un, non so, un calcolo messo, scelto a caso, non perché sia l'esempio emblematico. Pensate anche a delle moltiplicazioni con numeri grandi, eccetera. Quanto ci mettiamo noi, noi umani, a fare queste operazioni? Beh, se sono numeri parecchio grandi, dobbiamo prendere un pezzo di carta, ci mettiamo lì, svolgiamo i calcoli, richiede del tempo. Quanto ci mette il nostro smartphone? Ci mette una frazione di secondo, una piccolissima frazione di secondo, perché è ciò che sa fare e lo sa fare bene. Ora, adesso però, come dire, ruotiamo l'occhio su una, un altro tipo di, di situazione, qualcosa che magari eh, vi aggancia di più all'esperienza quotidiana che avete con uno smartphone. Immaginate di scattare una foto... Uh, di chiedere allo smartphone di, di sfocarla o di cambiare l'illuminazione, come vedete qua nel caso del, del mio gatto, tra l'altro. Uh, lo smartphone non fa altro che eseguire operazioni matematiche, sfocare un'immagine vuol dire eseguire dei calcoli, calcoli, valutare fisicamente delle espressioni di, di tipo matematico, niente di più. Come del resto anche variare l'illuminazione di una foto. Per il vostro smartphone questa immagine del gatto non è nient'altro che un insieme di piccoli puntolini colorati, uno di fianco all'altro, dove il colore non è nient'altro che un numero. Okay? Quindi alla fine stiamo sempre parlando di numeri e operazioni tra numeri, anche se sfocchiamo un'immagine o ne cambiamo le illuminazioni. Il fatto che poi voi umani, la, voi, noi umani, mi ci includo anch'io, eh, se noi la vediamo essenzialmente come un'immagine, è solo il risultato di un processo di visualizzazione sul display de dello smartphone, ma per lui sono solo numeri e calcoli. Ora però pensiamo al problema della percezione. Eh, percepire il mondo e riconoscere oggetti, riconoscere eh, categorie di oggetti o di qualsiasi cosa che compaia in una foto, ad esempio, qui nel gatto dire sono solo degli esempi, dire che questa foto si tratta della foto di un gatto, problema banale per noi umani. Ciascuno di voi potrebbe rispondere in un attimo, vi faccio vedere questa foto, mi dite, beh, è un gatto, è banale. Dove sono le orecchie del gatto, sicuramente siete in grado di indicarle in una frazione di secondo, appunto. Però il vostro smartphone non sa cos'è un gatto, non sa cosa sono le orecchie. Per lui risolvere questo problema, cioè localizzare le orecchie o dire che si tratta di un gatto, è un problema molto complicato perché lui lo deve ricondurre sempre ad un insieme di calcoli. Ora, pensate anche al caso della voce. Questo che dico vale anche per, per l'audio. Pensate a un, a un audio che vi viene inviato via WhatsApp. Voi lo ascoltate, sapete dire di chi si parla, chi è che sta parlando, scusatemi qui certo Mario, sapete dire anche qual è l'oggetto della discussione, se si sta parlando di una vacanza o di qualcosa da fare la, la sera o qualsiasi altra tematica. Per voi è banale, ma adesso chiediamolo al vostro smartphone di capire che cosa, qual è il tema della discussione come dire, trattata all'interno di, di un audio. Ora, per il vostro smartphone è banale, ad esempio, accelerare la riproduzione di un audio o rallentarla. Se, se usate WhatsApp avete presente di cosa parlo, però capire chi è che sta parlando o di cosa si sta parlando, eh, questa è una cosa che il vostro smartphone, per come esce dalla fabbrica, ha più difficoltà a fare. Perché il punto è che lui deve ricondurre, ve lo dicevo prima, tutto ad un insieme di calcoli, di operazioni. Ma quali sono i calcoli che, data questa foto del, del gatto, consentono effettivamente di stabilire che si tratta di un gatto? Io non ve lo so dire. E, francamente credo nessuno ve lo sa dire. Il punto è che, riuscire a trasformare un fenomeno cognitivo in un insieme di calcoli è una procedura che difficilmente riusciamo a risolvere in maniera fredda, diretta. Allora lì che in qualche modo tocchiamo il tema, come dire, di, di, di interesse, anche di questa, eh, di questa piccola lezione, eh, possiamo pensare di rendere il nostro smartphone capace di imparare. Chiaramente invece di cercare noi di stabilire quali sono i calcoli che consentono di stabilire che in un gatto c'è una foto, è più semplice dare degli esempi di foto al nostro smartphone, fornirgli delle foto e dirgli esplicitamente guarda queste sono foto di un gatto, quindi dargli degli esempi, centinaia, migliaia, e a quel punto lasciare che sia lo smartphone, osservando questi esempi, a stabilire automaticamente, in maniera completamente autonoma, quali sono i calcoli che lui deve fare per arrivare alla conclusione che si tratta di gatti. Quindi non siamo noi che stabiliamo i calcoli che, due, che lui deve fare, ma è lo smartphone che lo stabilisce in maniera autonoma, osservando tonnellate di esempi. Quindi questa è una forma, ovviamente, per eh, certi punti di vista rudimentale, ma di capacità di, di apprendimento. Siamo finiti all'interno del mondo che, che vi ho menzionato all'inizio della mia presentazione, dell'intelligenza artificiale, che è un'area un di ricerca molto, molto calda al giorno d'oggi che include tutta una serie di, eh, di approcci, metodi che hanno a che fare col cercare di riprodurre dei comportamenti che possiamo eh, dei processi anche cognitivi di alto livello o comunque dei processi decisionali tra cui, all'interno di macchine intendo, tra cui anche la capacità di imparare, quindi se eh, noi parliamo di trasformare uno smartphone in qualcosa che impara siamo all'interno del mondo dell'intelligenza eh, artificiale ora Ovviamente l'attività la, di ricerca in questo mondo è, come dire, è molto, eh, molto attiva, è, stiamo parlando di un mondo molto vasto, noi adesso ci chiudiamo in un, in un intervallo, in, una, in un punto di vista diciamo, un pochettino più polarizzato, sempre dentro al mondo dell'intelligenza artificiale parliamo di reti neurali, che, che è la parola chiave nel titolo delle, di questa presentazione. Allora, una rete neurale è un, uh, un modello matematico che ricade all'interno del mondo dell'intelligenza artificiale che, in maniera molto banalizzata ai fini di questa presentazione, è in grado di imparare come fare dei calcoli osservando una serie di esempi. Quindi alla fine è un modello matematico, quindi qualcosa che sì è basato su calcoli, soltanto che ha la capacità di stabilire in maniera autonoma quali sono i calcoli da fare per raggiungere un certo obiettivo. Nel nostro caso l'obiettivo è osservando la foto del gatto, dire che si tratta di un gatto. In questo disegnetto a sinistra vedete una rappresentazione grafica di una rete neurale, ma niente che, che ha a che fare, come dire, soltanto un'illustrazione. Un Immaginatela come un insieme di piccole unità elementari, che sono questi cerchietti, che si chiamano neuroni, connessi tra di loro, dove queste connessioni trasportano dei numeri e ognuno di questi cerchietti fa dei calcoli, e alla fine da questa rete di connessioni, osservando la foto del gatto, si riesce a stabilire appunto, che si tratta di, di tale eh, animale. Ora, eh, questo non ha necessariamente una controparte diretta nel nostro cervello, queste unità si chiamano neuroni perché c'è una vaga ispirazione alle unità elementari del nostro cervello, però una rete neurale non nasce come una riproduzione del, del cervello umano. Il punto è che è qualcosa che impara a fare calcoli guardando degli esempi ed è qualcosa che si può realizzare in qualsiasi dispositivo che sia bravo a fare calcoli. E se torniamo al, al punto di partenza di questa, di questa discussione, appunto di poco fa, abbiamo effettivamente constatato che il nostro smartphone è molto bravo a fare calcoli velocemente. Quindi, come dire, dal matrimonio tra eh, reti neurali e smartphone eh, possiamo riuscire a costruire un dispositivo che è in grado appunto di imparare eh, in maniera molto efficace, in maniera anche, eh, anche rapida. Quindi le reti neurali sono un modo per riuscire a fornire al nostro smartphone la capacità di imparare a prendere delle decisioni osservando degli esempi. Vi faccio vedere brevemente un video eh, registrato proprio da uno smartphone messo in orizzontale nel nostro laboratorio qualche anno fa, a dire il vero, l'ha realizzato un nostro studente, in questo video vedete che c'è la scena che si muove, ci sono una serie di, eh, di eh, rettangoli colorati, lo fermo un attimo, con una, una piccola eh, etichetta. Eh, questi rettangoli identificano gli oggetti che il nostro smartphone ha riconosciuto all'interno della scena osservata e l'etichetta dice la, la categoria dell'oggetto. Ad esempio c'è un laptop, qui un portatile, c'è anche un mouse, in alto a destra c'è una, una sedia e a volte questo comporta anche fare ovviamente degli errori, non è, non è perfetto, però il punto è che questo smartphone che state vedendo sa fare queste predizioni, provo a farvi andare il video sperando che si veda bene, grazie al fatto che al suo interno ha una rete neurale che gli ha consentito di imparare come riconoscere gli oggetti, vedete qui riconosce le sedie girevoli, eh, non sempre tutte, però ha acquisito la capacità di capire dov'è una sedia e cos'è una sedia girevole perché gli abbiamo fornito tantissimi esempi. E dopo che lui ha finito questo processo di apprendimento è stato in grado di riuscire a riconoscere gli oggetti in questione in tempo reale in una scena osservata proprio attraverso l'occhio del, dello smartphone stesso, grazie appunto alle reti eh, neurali. Ora, per concludere, eh, com'è che questo si raccorda al mondo del lavoro? L'intelligenza artificiale e soprattutto le reti neurali sono parte di quella rivoluzione industriale di cui vi parlava il professor Maggini, Maggini all'inizio di questo, di questo evento. Molte aziende cercano esperti eh, in queste, di queste tematiche. Pensate alle applicazioni, per farvi capire che, che sono cose che ricadono un po' ovunque, pensate alle applicazioni che usate nel vostro smartphone, ciò che serve per sbloccare il telefono con il vostro volto. Come fa lo smartphone a capire che siete voi? ha dietro un meccanismo che appartiene al mondo dell'intelligenza artificiale. Come fa il vostro smartphone quando gli dite di inviare un messaggio e glielo dite con la voce? A capire questo comando dalla voce, utilizza tecniche in linea con quello di cui vi ho parlato oggi. Avrete tutti usato queste app che trasformano il volto di una persona nella persona anziana o maschio, femmina e così via. Utilizzano reti neurali in maniera pesante e il modo in cui si trasforma una persona in una persona anziana, beh, è stata la, la rete neurale che ha imparato a capire come si fa. E capite bene che eh, descrivere a mano i calcoli per ottenere quel risultato è, è, come dire, è una sfida persa in partenza. Ma anche i veicoli a guida autonoma, sicurezza, videogiochi, insomma c'è un grande mondo. Il professor Maggini vi ha raccontato un po' qual è l'offerta didattica, io qui vi faccio vedere un estratto di quell'offerta di prima, che va diretto verso le tematiche di cui vi ho parlato oggi, ma non è l'unico, avete visto che l'offerta didattica è ampia, però chi segue un percorso di questo tipo, con una laurea triennale in Ingegneria Informatica e delle Informazioni, una laurea magistrale in Artificial Intelligence e Automation Engineering, poi si trova a affrontare dei, dei corsi eh, che trattano proprio di intelligenza artificiale, apprendimento automatico e reti neurali, sono io il docente che tiene il corso di, di, di reti neurali, eh, e tanti altri comunque di, di interesse. Ora, io eh, vi ringrazio qua per l'attenzione, vi lascio un link nello schermo, eh, poi lo trovate anche cercando su Google SciLab, che è il Siena Artificial Intelligence Lab, è il nostro laboratorio di intelligenza artificiale, perché appunto, vi è stato detto prima, i professori fanno ricerca, quindi lavorano nei laboratori, non è solo insegnare il loro, il loro come dire, obiettivo quotidiano. Eh, potete andare a guardarlo per vedere anche delle demo eh, che vanno oltre ciò che vi ho fatto vedere oggi, per incuriosirvi, e se volete sapere un po', di più di ciò che facciamo nei nostri laboratori, fermo restando che insomma, l'invito Li a, a visitarli di persona è qualcosa che, che è sempre valido. Dunque, io ho, ho concluso qua, fermerei la, la, la condivisione dello schermo e direi che passo la parola a, ai colleghi. Sì? So credo se fosse previsto sì. l'intervento di, di Tommaso, non so se... Sì, sì, sì. Mi sì. sentite? Sì, sì, sì, prego. Va bene, grazie eh, Stefano. Allora, anche io allora, eh, condivido lo schermo... Ecco, vedete la presentazione? Sì, sì, è visibile, grazie. Grazie, allora buongiorno, eh, io sono Tommaso Addab, sono professore associato di elettronica eh, e sono membro del gruppo di ricerca di elettronica e misure elettroniche del nostro dipartimento. Eh, la presentazione che mi ha preceduto di, di, di Stefano, che ringrazio, vi ha introdotto a, un po' ad alcune delle applicazioni dell'intelligenza artificiale che rappresenta uno dei più recenti impulsi tecnologici eh, che sono stati introdotti dalla cosiddetta eh, rivoluzione digitale eh, che negli ultimi 40 anni ha penetrato tutti i settori eh, delle attività umane introducendo paradigmi organizzativi e tecnologici fondamentali in continua evoluzione peraltro ed espansione come vediamo eh, e che stanno eh, modificando e, e il modo in cui eh, lavoriamo, e il modo con cui facciamo scuola, come ci divertiamo o anche come eh, ad esempio facciamo oggi noi, come interagiamo o come in generale l'uomo interagisce eh, con l'ambiente. Eh, quale opportunità offrirà questo processo innovativo fra 5 e 10 anni eh, ai giovani eh, matematici ed ingegneri? Ecco, nel contesto eh, tecnologico della eh, rivoluzione digitale eh, sono identificabili dei grandi capitoli eh, che peraltro fra di loro sono eh, fortemente connessi. Eh, uno di questi è, è sicuramente eh, l'Internet of Things eh, o l'Internet delle cose, eh, ovvero un modello eh, tecnologico in cui le funzionalità della rete, di internet, quindi sono estese al mondo degli oggetti e, e, e dei luoghi. Eh, andiamo, stiamo andando, cioè, verso un, una realtà eh, che si appoggerà eh, in modo sempre più denso e, e profondo all'interconnessione di persone e sistemi, eh, attraverso una distribuzione, pervasiva eh, di dispositivi elettronici intelligenti eh, che modificheranno il modo di lavorare nell'industria, il modo nel, di, di lavorare anche nelle imprese che forniscono eh, servizi eh, con impatti eh, nella nostra vita che interessano ad esempio la domotica, cioè la vita nelle nostre case, la salute, eh, come ho detto la scuola e la funzione culturale, eh, l'intrattenimento, la, la logistica e il trasporto di, di, di persone e merci. Eh, tutto questo chiaramente eh, sarà possibile attraverso tecnologie basate su eh, temi propri dell'ingegneria dell'informazione, eh, come ha anche eh, introdotto il professor Maggini, eh, le reti di telecomunicazioni, i sistemi elettronici, la sensoristica intelligente, eh, la le tecnologie per la trasmissione dell'informazione, ma anche per l'analisi massiva dei dati, come è stato accennato tema noto anche con il nome di Big Data, ma importantissimo sarà anche la cybersicurezza e l'impiego di nuove tecnologie anche per lo scambio di valori, eh, l'autenticazione di persone e, e sistemi e, e la verifica dei dati come per esempio abbiamo visto recentemente con l'esplosione delle eh, eh, tecnologie basate sulle blockchains. Um, Parallelamente a, a, a questi temi, eh, un, un secondo importante eh, protagonista della rivoluzione digitale è sicuramente la robotica e, e l'automazione. Eh, sto quindi parlando in, in, in senso generale eh, della progettazione di, di macchine per l'automazione totale o eh, assistita, se vogliamo, di un vasto insieme di, di, di processi. E, eh, avranno sicuramente impatto, ma già oggi eh, lo hanno, sull'industria eh, manifatturiera, eh, ma anche in altri settori, come la chirurgia, eh, la robotica eh, protesica, cioè eh, delle protesi robotizzate, eh, nell'assistenza alla persona, nuovamente logistica, trasporto merci eh, e persone, ma anche con applicazioni in ambito, della, ad esempio, della protezione civile eh, e, e in ambito militare. Eh, anche qui... Eh, chiaramente abbiamo il massiccio impiego eh, del, dei temi dell'ingegneria dell'informazione, eh, con i controlli automatici, i, i sistemi elettronici, eh, sistori, se, sensori ed attuatori intelligenti, ma anche eh, con eh, l'importante implicazione tecnica eh, di aspetti progettuali ma legate alla sicurezza e all'incolumità delle persone eh, pensiamo a, al problema quindi per esempio di convivere eh, o lavorare con robot eh, così come il problema per gli stessi robot eh, dell'accumulo e approvvigionamento autonomo eh, dell'energia eh, e infine eh, molto importante come abbiamo visto l'intelligenza eh, artificiale che eh, rappresenta un po' come eh, è stato già detto uno dei, dei più recenti elementi di innovazione eh, in questo percorso che è la, la, la rivoluzione digitale. Eh, dal punto di vista eh, ingegneristico ehm, per, con l'intelligenza artificiale si intende come abbiamo già visto eh, la, la progettazione eh, di sistemi elettronici ed informatici per l'elaborazione dei dati e soprattutto per eh, la decisione autonoma eh, in tempo reale eh, secondo le scale eh, dei tempi eh, delle applicazioni in, in cui questa tecnologia eh, è, è usata. Eh, L'intelligenza artificiale trova già oggi ma lo avrà ancora più in futuro eh, impiego nell'identificazione e la profilazione di persone oggetti, luoghi eh, o processi nella sorveglianza, ma anche in farmaceutica e chimica per la progettazione di nuove molecole o l'analisi massiva dei dati, ad esempio in biologia, per lo studio del DNA, delle forme di vita, per i giochi, l'intrattenimento, eh, nell'analisi finanziaria dei mercati, ma anche in settori fortemente connessi alla robotica, come ad esempio nella guida autonoma di droni e, e veicoli. Eh, anche qui eh, l'ingegneria delle informazioni ricopre un ruolo fondamentale, con lo studio e progettazione di software, eh, tecnologie per i Big Data, i Cloud Computing, acceleratori hardware, architetture di calcolatori con problematiche di sicurezza informatica, ma anche di modellazione matematica dei problemi e eh, di analisi statistica dei dati. Bene... Eh, quali sono quindi eh, le opportunità che la rivoluzione digitale offre ai matematici e agli ingegneri del domani? Eh, quello che vediamo in questa immagine, ehm, se vogliamo, sono un po' gli ambiti in cui si giocherà la partita, eh, quindi nel modo di fare industria, eh, con l'evoluzione e la nascita di nuovi servizi eh, per persone, ma anche per processi complessi. Eh, nei trasporti, ad esempio con la guida semi-autonoma ed autonoma dei veicoli, nella sanità. E il tutto ovviamente sarà inquadrato in un'ottica di eh, sostenibilità ambientale, risparmio energetico, conservazione delle risorse e degli ecosistemi naturali e secondo schemi di economia circolare che necessitano eh, della, della gestione avanzata ed efficienza dei, progetti, dei processi produttivi eh, ed organizzativi. Questo quadro chiaramente offrirà un, un vasto insieme di opportunità per i, i laureati eh, del domani. Eh, dal punto di vista tecnologico, eh, parliamo anche di questo, cosa ha reso possibile la, la rivoluzione digitale? Ecco, in questa foto eh, vedete l'Ineac, un supercalcolatore della metà del secolo scorso, che pesava ben 30 tonnellate, occupava una stanza di 9 metri per 30, ed era capace di eseguire migliaia di somme al secondo eh, dissipando un, una potenza di eh, ben 200 kW, che sono grosso modo il consumo medio di potenza eh, di 500 famiglie di oggi. Eh, ecco, eh, da, eh, da allora eh, il problema alla base della rivoluzione digitale è sempre stato un po' lo stesso, eh, aumentare la potenza di calcolo aumentare l'affidabilità dei sistemi di calcolo, eh, diminuire il consumo di energia e diminuire eh, i costi. Eh, da allora, come eh, fortunatamente sappiamo, di strada eh, ne è stata fatta, eh, secondo dei processi di innovazione tecnologica che hanno permesso di seguire crescite esponenziali eh, della potenza di calcolo, ma anche eh, dell'abbattimento eh, dei, dei, dei costi. Eh, in questa figura eh, che vedete è riportata su, sulla scala logaritmica delle ordinate eh, la potenza di calcolo espressa in mix, in milioni di operazioni elementari al secondo eseguibili da, da un processore, o se vogliamo eh, la potenza di calcolo che è accessibile con una spesa di riferimento di mille dollari. Ecco, il concetto che deve trasmettervi questa immagine eh, è che nei prossimi decenni avremo a disposizione potenze di calcolo confrontabili con quelle del cervello di forme di vita eh, evolute eh, ed ad un costo decisamente basso. Eh, questo dal punto di vista eh, pratico eh, significa poter distribuire un'enorme potenza di calcolo su miliardi di dispositivi che saranno in grado di eh, svolgere compiti e fornire servizi sempre più avanzati e complessi. Eh, si va cioè eh, quindi verso la piena attuazione del concetto dell'internet delle cose che, che vi ho eh, eh, menzionato precedentemente. Um, questo, oh, scusate, vedete la presentazione sempre? Saltata forse. Ecco. Sì, sì, la vediamo. Scusate ecco, l'interruzione. Allora, eh, lo sviluppo. Esponenziale delle prestazioni di calcolo eh, che abbiamo visto è stato accompagnato da un continuo processo di miniaturizzazione tecnologica, eh, oggi capace di condensare eh, in un singolo transistor, eh, in un singolo circuito integrato, un numero di, di, di transistor decine di milioni di volte superiore a quello che era possibile 50 anni fa. Eh, il transistor, eh, per chi non lo sapesse, è il, il dispositivo elementare a semiconduttore che sta alla base di ogni circuito elettronico moderno. Eh, molto suggestivo è questo grafico che, che riporta la cosiddetta legge di Moore, eh, che è chiamata legge, ma in realtà fu una previsione euristica, eh, formulata nel 1965 da, da Gordon Moore, che è uno dei fondatori di Intel, eh, che conosciamo per la produzione eh, di, di processori per i nostri computer, eh, che profetizzò che il numero di transistor integrati in un chip sarebbe raddoppiato eh, ogni due anni. Eh, beh, in effetti, eh, come mostra questa immagine, la tendenza fino ad oggi è stata molto aderente eh, alla, alla previsione. Eh. Eh, ora, per dare eh, qualche ordine di grandezza, eh, i, i, process, I processi tecnologici odierni sono in grado di fabbricare transistor realizzati modellando la materia alla scala nanometrica, cioè con dimensioni confrontabili con la miliardesima parte di un metro. Eh, secondo i più eh, recenti programmi industriali, eh, l'innovazione ci porterà a realizzare transistor di dimensioni confrontabili con quelle di una decina di molecole eh, elementari ma eh, come, come vedete eh, già oggi operiamo su geometrie eh, che sono decine di volte inferiori a quelle di un virus, per esempio come il coronavirus che purtroppo eh, conosciamo eh, molto bene. Eh, stiamo quindi vivendo una sfida eh, tecnologica che già in questi Anni, ad esempio sugli smartphone, come ha precedentemente mostrato Stefano, sta lavorando non solo sull'aumento della potenza di calcolo per dispositivo, ma anche sulla miniaturizzazione delle interfacce dell'elettronica verso il mondo fisico-reale, ovvero i sensori, i sensori che sono distribuiti sui dispositivi. Eh, bisogna un po' pensare che senza sensori non avremmo dati, dal mondo fisico eh, qui vedete ad esempio un accelerometro eh, triassiale simile a quello che avete sul vostro cellulare della dimensione di un centinaio di micro eh, che è circa lo spessore di un capello poco più eh, e che misura eh, l'accelerazione nello spazio a cui è sottoposto l'oggetto su cui è, è montato questo accelerometro eh, dispositivi come questo sono necessari in molte applicazioni eh, come per esempio il controllo di droni veicoli, bracci robotici, ma anche per la stabilizzazione delle immagini nelle telecamere o per ad esempio eh, applicazioni più semplici come sistemi antifurto. Eh, questi sono esempi di dispositivi realizzati direttamente in silicio eh, lavorato in modo tale da poter sfruttare su scala micrometrica le deformazioni ad esempio eh, a cui sono soggette eh, in presenza di accelerazione le strutture eh, di cui è, è composto. Eh, il vantaggio eh, ovviamente è quello di poter integrare il sensore direttamente sui circuiti di elaborazione dei segnali eh, acquisiti dal, dal mondo reale, ottenendo quindi dispositivi ad ingombro minimo e, e a costo ridotto. In generale la miniaturizzazione dell'elettronica dell e dei sensori offre anche, eh, se vogliamo, scenari eh, un po' futuristici di potenziamento umano eh, attraverso ad esempio protesi per il superamento di disabilità, ma anche per l'estensione sensoriale dell'uomo, accedendo alla cosiddetta realtà aumentata. Eh, qui vedete ad esempio alcuni ambiti applicativi su cui è concentrata oggi eh, l'industria, eh, interessando sensi come la vista, il tatto, l'olfatto, ma anche altri aspetti legati al monitoraggio della, della salute eh, o dello stato in generale delle, delle persone. Ecco, eh, in conclusione, eh, tornando al quadro introduttivo che, che vi ho presentato, eh, dobbiamo un po' pensare alla rivoluzione digitale come a, ad una vasta infrastruttura tecnologica eh, che sosterrà in modo crescente, sia in modo diretto che indiretto, il mondo del lavoro, dalla grande industria alla piccola eh, impresa. Quindi il, il modo di fare industria, il tipo di servizi, alcuni settori chiave come quello dei trasporti eh, e della sanità, eh, così come le sfide che pongono temi come la sostenibilità ambientale e il contrasto ai cambiamenti climatici, ecco, tutto questo chiaramente offrirà veramente un vasto insieme di opportunità lavorative per gli ingegneri e matematici eh, del domani. Eh, nei, nei prossimi anni e, e concludo eh, in Europa e in Italia ci sarà un forte fabbisogno di queste figure professionali eh, su tutto il territorio ed in modo trasversale rispetto alle vocazioni produttive dei territori eh, come riportano eh, i, i più recenti dati che vedete eh, elaborati dall'Agenzia Nazionale eh, per le politiche attive del, del lavoro eh, nei prossimi anni in Italia è previsto all'anno un deficit di 9.000 ingegneri e 3.000 laureati in indirizzo scientifico e matematico. Ecco, quindi vorrei davvero eh, spendere eh, quest'ultimo minuto eh, invitando le ragazze e i ragazzi di oggi a cogliere le opportunità eh, che hanno davanti, eh, comprendendo che è possibile per loro eh, veramente diventare protagonisti del, del nostro futuro e, e con soddisfazione. Il mio suggerimento è quello di, di seguire eh, le nostre attività di orientamento in modo da apprezzare al meglio quello che l'Università di Siena ha da offrire, spesso ad alti livelli, più noti forse anche fra, fra gli addetti ai lavori. Eh, un particolare invito è rivolto alle ragazze eh, che sempre, di più, eh, sempre più stanno intraprendendo ottime carriere in imprese e pubbliche amministrazioni, ma eh, purtroppo devo dire, che eh, sono ancora troppo poche le ragazze che hanno ehm, forse una, un approccio timoroso soprattutto eh, verso l'ingegneria eh, in un modo secondo me ingiusto e, e penalizzante soprattutto per loro ma anche per, per il nostro paese che ha un grande bisogno anche di loro per costruire un futuro migliore e più equilibrato anche nella rappresentanza di genere. Eh. Grazie per l'attenzione. Ora invitiamo il professor Bocci. e aspetto che tolga la condivisione sì. sì. Ok. dovrebbe. Si vede, no? Ok, allora buongiorno a tutti. Siamo quasi a luna, quindi cercherò di fare veloce anche così, dare spazio poi alla studentessa. E, um, mi presento, sono Cristiano Bocci, sono un professore associato, questa volta di geometria. Quindi, io sono un matematico. Mi occupo, per quanto riguarda la didattica, di geometria analitica alla triennale e di multilinear geometry nel corso magistrale di Applied Mathematics, un corso, questo si chiama Multilina Geometry, ma facciamo anche ricostruzione di immagini tramite la geometria. E la mia ricerca è una ricerca principalmente pura, che si basa a geometria algebrica, geometria tropicale, combinatorica, algebra commutativa e statistica algebrica. Non vi parlerò proprio di questa mia ricerca, perché essendo pura è un po' complessa e purtroppo richiede per capirla almeno un biennio universitario ma ho piacere di parlarvi di un progetto interdisciplinare che ho fatto con, nel mio ripartimento, con, inizialmente con due ingegneri che sono nata forte, Alessandro Pozzebon, e anche con un geologo dell'Università di Pisa, che è Duccio Bertoni, e un successivo lavoro che sta andando avanti, sempre con Alessandro Pozzebon, con un altro ingegnere, Stefano Carrino, e con uno statistico dell'Università di Genova, che è Fabio Rapallo. Ed è un approccio geometrico per lo studio dei, eh, dei volumi la misurazione dei volumi delle masse granulari. Questo perché è interessante? Perché ci sono molti scenari in cui questo è utile. Ad esempio, per fare delle valutazioni riguardo alle quantità di materiali immagazzinabili, oppure per le valutazioni riguardo al scioglimento di ghiacciaio per quanto riguarda l'erosione delle coste. Ecco, queste sono alcune foto di alcuni esperimenti che hanno fatto Bozzebona e Parrino sulla spiaggia, quindi ci sono queste aste che sono dei sensori che mandano dei dati di misurazione, poi vedremo come, a una centralina. Qui si vede la centralina che riceve i dati da eh, tutti i vari sensori. Quindi quello che fondamentalmente uno A sono, immaginiamo di aver disposto questi sensori su una griglia, anche lunga, tipo 20 metri per 20 metri, disposti a griglia perché chiaramente è più comodo avere i vari sensori equidistanziati, quello che noi abbiamo è, diciamo, le misure di dove eh, finisce la sabbia, se, diciamo nel caso della sabbia, e... Ehm, e quindi le varie altezze eh, della sabbia in quel punto. E quello che chiaramente possiamo supporre è che ci sia una specie di superficie, questa colorata, che passa per questi eh, punti. Chiaramente sarebbe bellissimo avere l'equazione di questa eh, superficie, perché se noi avessimo proprio l'equazione, chiamiamo z uguale fxy, di questa superficie, allora il volume sottostante a questa superficie si calcola facile. È un doppio integrale in dei x e dei y di questa funzione. Purtroppo noi non conosciamo questa equazione perché ripeto, noi conosciamo solamente queste altezze. Allora, un altro approccio potrebbe essere trovare una superficie che passa per questi punti e utilizzando delle tecniche di analisi numerica, che siamo si ad esempio le formule di cubatura ne ho scritta una qua sotto, in cui questo integrale, quindi il volume effettivo, viene approssimato da questa formula con questa sommatoria. Il problema è che nelle formule di cubature questi WI, che sono diciamo, i rettangoli sotto alla base, vengono spostati per trovare le misurazioni che meglio approssimano. Eh, questo volume e chiaramente questo non possiamo farlo perché una volta abbiamo piantato il sensore nella sabbia o nella neve non è che possiamo andarlo a spostare per fare le misurazioni ogni volta che cambia il sopra. Quindi dobbiamo sfruttare un approccio che è diverso, tra l'altro ecco fare un integrale richiede calcoli, Sì, i miei colleghi hanno parlato di quanto i calcoli sono veloci nei nostri computer però l'idea di eh, questa modellizzazione, di questi esperimenti, è di utilizzarli in campo pratico con dei microcomputer, ad esempio Arduino, Tensi, eh, penso sicuramente sentito parlare. Ecco, sono microcomputer, quindi hanno una potenza di calcolo un po' più limitata, quindi vogliamo evitare di usare formule molto eh, complicate, tipo ci derivano dall'analisi numerica all'uso delle spline, dell'interpolazione pubica e così via. E lo stesso di fare in integrali. quindi vogliamo fare conti veloci, formule semplici. Questi sono tre possibili scenari di misurazione, montare dei sensori eh, che con delle aste graduate quindi inviano il segnale dell'altezza come vi ho detto prima, in questo caso sono sensori di pressione, quindi prendono misurano la pressione in quel punto e quindi valutano, tarati chiaramente prima, l'altezza oppure, questo va bene solo per i casi al chiuso se vogliamo, ad esempio per dei granai, dei sensori ad ultrasuoni posti eh, sul soffitto. Per cercare di trovare un modo per calcolare questi volumi avendo solo queste altezze fornite da uno di questi tre metodi, ci basiamo su una teoria matematica che è la teoria dei politopi. I Politopi non sono altro che delle figure convesse poliedrali come queste che vedete in figura. Quindi, che cosa facciamo noi? Beh, andiamo a prendere i nostri punti delle altezze, gli asterischi, e cominciamo a unirli fra di loro. Questo in teoria dei politopi si chiama una triangolazione. Qua ho provato a mettere la figura un po' girata, vista da alcuni punti diversi. Ora, possono succedere due cose. Io ho queste quattro altezze. Chi mi dice che devo aggiungere questo segmento o che devo aggiungere questo segmento? Beh, in realtà questo si potrebbe verificare facilmente. Prendo il punto medio di due segmenti che sono opposti, di due vertici che sono opposti, e calcolo quale dei due punti medi è più basso o più alto, e mi dice quindi in quale delle due configurazioni sono. Beh, noi invece diciamo, ce ne siamo fregati e l'abbiamo presi tutti e due. Ora, il volume di un oggetto in questo modo è facile da calcolare, questo chiamato V1, è l'area di base, che nel nostro caso è un quadrato, moltiplicata per questi due termini. E questa qui chiaramente sarà simile, e chiaramente quello che cambiano sono i termini qua dentro perché derivano da queste eh, triangolazioni. Ora, se io prendo entrambe le misurazioni, chiaramente ho due volumi diversi, mi aspetto qui di avere un volume maggiore e qui di avere un volume minore. Bene, faccio la media, quindi vuol dire prendo la somma e loro due diviso due, e mi viene questa formula. Perché? Perché ognuno di questi valori IJ, che sono le misure dei miei sensori, appare tre volte. Apparirà due volte in una formula e una volta in uno. Tutte le volte diviso per tre, ma chiaramente 3 diviso tre diventa uno, e quindi la formula diventa molto semplice. Allora, questo l'ho fatto su un pezzettino della mia griglia. Se vado avanti, lo faccio su tutta la griglia, alla fine la mia stima di volume approssimato altro non è che questo dove eh, questa formula è data N, L è la lunghezza del lato, N è il numero di quadrati che avrò nella mia griglia. Abbiamo fatto alcune simulazioni con delle superfici fittizie fatte in laboratorio, ma che rappresentano diciamo, determinati aspetti diversi di una spiaggia, quindi più vicino al mare, più un aumento va verso la pineta e così via. E abbiamo fatto anche delle simulazioni in questo senso simuliamo che tutta la mia superficie si alza di un millimetro per volta e quindi è, diciamo nel grafico quello che vedete in verde cosa succede per questo primo modello per questa simulazione avevamo utilizzato i sensori ad asta che purtroppo hanno un errore di lettura di 5 cm. quindi ehm, tra un 5 cm e un 5 cm lui legge sempre lo stesso dato. E infatti questo è riscontrato nel grafico in rosso, in alcuni punti lui continua a leggere sempre lo stesso valore, si vede ad esempio qui o qui. E tanto tanto per questa superficie va abbastanza bene, se vedete questa la situazione è molto più drammatica. Qui lui, anche se io aumento la sabbia, lui non riesce, il mio modello non riesce a trovare una lettura, ehm, una variazione nella lettura del volume, e questo chiaramente non va bene. Allora, con un mio studente, Marco Penini, eh, nella sua tesi di laurea abbiamo studiato due altri modelli, abbiamo aumentato nel modello cosiddetto B2, abbiamo aumentato il doppio sensore, su ogni punto della griglia e è calcolato quella media oppure nel modello B4 quattro sensori nei nodi interni di cui poi si prendeva la media e in questo caso eh, riusciamo a ottenere una migliore lettura per quanto riguarda la variazione di volume. Ora c'è da dire questo, noi avevamo simulato che okay, in verde c'è questo innalzamento di tutta la uh, superficie, quindi tutta la sabbia, in rosso è la lettura con la scalatura, col problema di lettura dei 5 cm, in blu c'è il nuovo modello. Beh, sembra che non funzioni molto bene, ma abbiamo simulato di utilizzare meno sensori rispetto al modello in rosso. Quindi se il modello in rosso è fatto per una griglia 5x5, il modello in blu è fatto per una griglia 3x3 quindi avendo meno sensori mi aspetto molto più errore in realtà questo perché noi, io, il mio studente pensavamo in quanto matematici che era un costo eccessivo aggiungere sensori in realtà non è un problema perché quello che succede è che cos'è che ha il costo? il costo è la una centralina che manda il dato quindi averci un solo sensore qui o avercene quattro sempre di una centralina ho bisogno quindi questo andrebbe rivisto un numero maggiore di sensori. Questi eh, modelli poi li abbiamo verificati dal vivo, eh, qui siamo con Alessandro Pozzemont e Stefano Perrino, abbiamo fatto una simulazione in laboratorio, quindi con qualche quintale di sabbia, che sembra piccina questa griglia, ma per riempirla un po' di quintali ci vogliono, prendendo poi le misurazioni e vedendo che in effetti eh, quello che otteniamo come misurazione delle variazioni di volumi è, ehm, è sensato quindi creando poi delle misurazioni, delle forme sotto, che noi abbiamo chiamato a monte, a cornice, a seconda dello shape che davamo alla sabbia sotto e poi sopra con questa rete elettrosaldata abbiamo provato i tre modelli diversi facendo vedere come in effetti il modello B2 e il modello B4 quelli con più sensori ci danno delle stime che sono in effetti eh, migliori e quindi ecco presentato questa uh, ricerca perché è interdisciplinare, quindi la, questo ci dice anche che non è vero che i matematici, ingegneri, fisici, geologi, ognuno lavora per sé nel suo campo, ma è anche molto bello quello che succede all'interno dell'università, cioè la collaborazione tra settori diversi per portare avanti la ricerca eh, di base e ricerca applicata. Questo vi ringrazio, l'attenzione con una foto di quando abbiamo iniziato un po' a scherzare con questa lettiera gigante e lascerei la parola a, alla studentessa che ehm, la posso eh, presentare io Federica Cenni si è laureata con me sia da triennale su una tesi su eh, basi di Grebner per poliomini bilanciati che sarebbe eh, diciamo algebra commutativa, poi si è sempre laureata con me alla magistrale per quanto riguarda invece una tesi sui tensori per la statistica algebrica sui modelli di rater agreement e ehm, già lavora, lavora per la CFT come sviluppatrice ETL e mh, secondo me è una bella testimonianza la sua anche perché è stata assunta durante il lockdown che ancora c'era da laurearci ma lascio la parola a lei così ne parla lei. Buongiorno a tutti, eh, grazie professore. Eh, io sono Federica e mi sono laureata qui a Siena sia in matematica in triennale che in magistrale, come accennava il professore. Eh, ho deciso di studiare matematica principalmente perché non ero eh, decisa su quello che avrei fatto in un futuro. Se avessi voluto continuare con uh, un dottorato o che io volessi entrare direttamente nel mondo del lavoro. E, in realtà, proprio come diceva il professore, io sono stata assunta eh, appena prima di iniziare la tesi. Sono una sviluppatrice TL in questa azienda GFT, e TL che cosa vuol dire? In inglese sta per Extract, Transform e Load. Quello che faccio è principalmente lavorare con uh, database, quindi io uh, estraggo informazioni da più sorgenti, uh, li elaboro, trasformo, che mh, può significare filtrare i dati, uh, modificarli e poi caricarli su delle tabelle piuttosto che su file. Uh, utilizziamo diverse tecnologie, uh, quelle principali sono data stage, che è un software IBM e uh, vari programmi per uh, sviluppare query SQL. Uh, per quanto riguarda il, diciamo, il linguaggio SQL ci serve per creare le tabelle su cui trasferire dati o estrarre dati e um, per, in fase di test per interrogare queste tabelle per assicurarci che Uh, tutto sia come richiesto dal cliente mentre DataStage è un software che uh, le tre, effettua le tre principali azioni di quello che devo fare io quindi estrarre dati, trasformarli e poi caricarli sul database uh, i progetti che seguo si, si possono suddividere su due principali categorie uh, Application Maintenance e Evolutive quando si parla di evolutive ehm, parliamo di progetti nuovi, quindi dobbiamo creare tutto da zero. Eh, mentre quando parliamo di application maintenance noi dobbiamo eh, risolvere problemi che ci vengono segnalati dal cliente su progetti già esistenti. Cosa c'entra la matematica con tutto questo? Eh, c'entra mo molto il problema, il modo di approcciarsi al problema, eh, il modo di ragionare e di effettuare le varie logiche uh, logiche che vengono utilizzate soprattutto nella fase di uh, trasformazione dei dati utilizziamo comunque anche altre uh, tecnologie come per esempio Putty che sfrutta il linguaggio Unix e questo viene usato principalmente per uh, scambiare dati tra varie macchine essendo il linguaggio U Unix più veloce ci conviene e mh, non so, eh, diciamo questo principalmente è il lavoro che faccio. Eh, se ci sono domande in generale su perché matematica, non so. Avete domande? Chiediamo ai ragazzi che sono in classe, ma anche a quelli che sono a casa. Niente. Nessuna ha domande no allora, se non ci sono domande vorrei solo aggiungere un'informazione poiché è stato più volte ripetuto la disponibilità ad aprire i nostri laboratori le nostre strutture universitarie vorrei ricordare a tutti i docenti